Immagino l'informazione un po' come il virus, per cui noi siamo il suo terreno e anche il suo veicolo. Per informazioni in questo momento sto pensando alle notizie, ma potremmo intendere tutto quello che comunichiamo, che non sempre è una cosa negativa. Ad esempio, se so l'orario a cui passa un treno o gli orari di apertura di un supermercato o di un negozio, può essere un'informazione utile, vantaggiosa. Tuttavia, queste informazioni, abitandoci e utilizzandoci come veicoli, hanno bisogno di qualcosa di nostro. Si nutrono di noi. Quali sono le parti di noi di cui si nutrono? Io ne ho individuate tre. Attenzioni, emozioni ed energia. Può essere utile prestarci alle informazioni quando queste ci danno del beneficio. Molte volte però accade che delle informazioni assorbono la nostra attenzione, senza darci in cambio un bel niente. Facendo esempi che possono essere considerati al di fuori di questo tempo di quarantena, è un classico per i telegiornali parlare di stragi e di morte. Così come per alcune informazioni alternative, è abbastanza normale parlare di scie chimiche e signoraggio argomenti che difficilmente ci portano a reagire in modo positivo almeno nel caso mio le reazioni più forti che mi sono trovato sono quelle di sofferenza e di rabbia ma allora, perché catturano così tanto la nostra attenzione? beh, non mi sembra così strano che la nostra attenzione possa essere attirata da dei toni d'allarme D'altro canto, questi toni potrebbero essere anche dei toni utili per sventare un pericolo. E ci troviamo a vivere uno stato di allerta di fronte a queste informazioni che portano con sé messaggi di gravità, di paura, di ingiustizia, di pericolo, e non è sicuro che questa allerta, questo allarmismo ci vadano a salvare da qualche pericolo ma è abbastanza probabile che queste informazioni, nutrendosi così bene di noi, crescano. Diventino delle informazioni di successo, un po' come un virus di successo. In questo modo rischiamo di farci ammazzare dalle informazioni, come dei parassiti o dei virus che ci troviamo addosso. Le informazioni, proprio come un virus, non avendo un corpo, si devono appoggiare a quello degli altri. Così certe informazioni si sfamano di alcune parti di noi che potrebbero esserci utile per qualcosa di più costruttivo, che magari non è così urgente. Per concludere, un comportamento che a me tante volte è tornato vantaggioso è stato quello di dubitare delle informazioni, non tanto della loro veridicità. Quanto del loro potermi tornare realmente utili per una mia reazione. Questa resta comunque la mia prospettiva su questo argomento. Se volete dirmi la vostra, io sarò curioso di leggere i commenti. Anzi, adesso vi saluto e ci vediamo nei commenti. Ciao!